Faccio bene a tutti voi e buona serata in compagnia di Maria. Questa sera ascoltiamo Maria e i mezzi per conservare la castità, piccole pillole per essere sereni ed essere più forti. Uno dei mezzi più efficaci per conservare la castità è la meditazione tra la parola di Dio e specialmente la parola del Signore Gesù è un mezzo che fu usato anche da Maria Che come sappiamo meditava la parola di Dio e la conservava nel suo cuore Maria era assente maligna, tra spinta maligna della concupiscenza Eppure come abbiamo visto conduceva una vita ritirata i santi erano forti, eppure cercavano di non esporsi alle tentazioni sensuali. Noi non siamo immuni da certe attrattive, ne abbiamo la forza dei santi. Eppure non sempre evitiamo le occasioni pericolose. Le principali sono le letture, le immagini, gli spettacoli morali, gli sguardi sconvenienti. Gli atteggiamenti scomposti, i discorsi osceni, e le azioni cattive. Occasioni di caduta del peccato possono derivare anche dalle cattive compagnie. Un ragazzo cosotto ne può gustare centomila, ha detto Sant'Affonso dei Licuori. Preghiamo. Ma prima ascoltiamo santa Angelo da Foligno che ci fa pregare in questo modo c'è un prezioso rimedio contro tutte le tentazioni ricordare vivamente la verginità e l'onestà della gloriosissima Vergine Madre di Dio e rammentare che ama e custodisce tutti i figli di Dio preghiamo O oh Vergine Santissima, Madre delle Vergine, io mi rivolgo a te specialmente nel mio impegno per conservare la castità del cuore e del corpo. Senza il tuo aiuto non è possibile custodirla, perciò ti prego di aiutarmi a praticare i mezzi necessari per conservare al fine di poter un giorno vivere alla presenza di colui che è atto puro e che lo dato in eterno dalle creature completamente pure. Amen. Buonanotte.